Testa, Ale! ale bravo, Bumbum Maria. Aspetta, Buma, una aspetta, Buma, Allora, perché no? Vogliamo presentare bene Bumbum Maria, nostro amico eh, biologo molecolare. L'abbiamo sentito nel momento, credo, un po' più eh, brutto, diciamo di questa di questa pandemia. Pandemia, sta cosa qua. Bumbum ci ha aiutato molto. Perché lui, essendo un biologo. Tra l'altro, dove ti trovi? Ti trovi in un, in un laboratorio. Sei in un laboratorio, no? Uh, no, sono a casa mia adesso. Cioè scusa eh. <ride> Beh, casa sua è un laboratorio, L'altro giorno mi faceva vedere <ride> i, i microgranuli che si, i microorganismi mm. che si uniscono ad altri microorganismi. No, dico. secondo me era su un divanetto, de è un, su un divanetto della discoteca. <ride> allora facciamo una cosa facciamolo se no vabbè ma che canzone brutta che hai messo ma madonna <ride> oh, non puoi mettere qualcosa di un po' più allegro e... era la qual prima canzone seria che metteva qual quale è che non ti è piaciuta Boom? no questa è l'ultima che ah, hai, hai messo l'ultima che come, come, come avrebbe letto il boom Maria del 2016 messo una canzone da moshi. va bene <ride> grande grande allora Boom allora, innanzitutto volevamo salutarti. Guarda, oggi questa sera stiamo facendo Italiani medionaire, programma che tu conosci perché tu ci ascolti da sempre. Da, da sempre, da sempre, da sempre, no? Abbiamo parlato un po' delle discoteche perché in questo momento la discoteca è sulla bocca di tutti un po' perché è riaperta, è andata bene, adesso si, forse vogliono richiuderla. Insomma, non si capisce più un cazzo, no? Allora, quando noi non capiamo più niente, noi chiamiamo Gomu Maria, il nostro amico, no? Che ci risolve i problemi, no? Ci dai un punto, un punto di. <ride> La situazione nel senso che questa, questa pandemia sta finendo eh, varianti ci puoi fare un punto diciamo al linguaggio stile radio web show come tu sai fare no se sì, uh, la pandemia non finirà mai hai finito di bere come non finirà mai sto bevendo il, il non caffè finirà, non finirà mai la pandemia ragazzi cavolo che brutta notizia che ci stai dando boom lo sai eh sì, perché comunque il virus continua a mutare, come vi dicevo anche nelle puntate precedenti, abbiamo a che fare con un virus ad RNA che come l'influenza cambia continuamente. Infatti... La variante Omicron, ad esempio, che hanno trovato in sì. Sudafrica a partire dal 24 novembre, così ha tantissime mutazioni sulla proteina S. Sì. Tanto che addirittura per capire se uno ha l'Omicron o no quando fa il test molecolare il risultato della S non deve uscire perché ha talmente tante mutazioni che gli inneschi per poterlo identificare non, uh, non lo amplificano e non fanno in modo che venga visualizzato ho capito, però, però sai cosa volevo dirti? boom boom ti chiamo boom boom perché non mai sì. vai vai no, io ho sentito dire che questa variante om Omicron del su che viene dal Sud giusto? è comunque una sì. variante molto più debole e c'è stato un grande biologo molecolare uno bravo, no? Un, cioè uno bravo veramente capito? non, com <ride> che ha detto che non com come me <ride> sto scherzando <ride> fratello non e, posso... e, cioè. che, che ha detto che comunque questo, questa variante testimonia che comunque il virus lo stiamo sconfiggendo nel senso che il virus diciamo, del covid-19 comunque diventa sempre più debole eh, diventerà un, un sem una semplice irritazione probabilmente, no? Allora, eh, da una parte sì, dall'altra comunque eh, come, tante le come tante varianti che possono saltare fuori da un momento all'altro in questo caso è stata identificata questa variante ma appunto per essere così debole come mai si è diffusa così tanto perché eh, una malattia comunque che non debilita e che lascia un paziente in grado anche di circolare viene facilmente contagiata, trasmessa, epidemiologicamente parlando. Ho capito. Bene, boom boom, guarda. Quindi, il, fatto che sia, il fatto che sia più debole non significa che sia meno infettiva, non significa che sia meno pericolosa Giusto, giusto, giusto Ad ogni modo Non c'è motivo di doversi allarmare continuamente se saltano fuori nuove varianti perché bene. sarà la novità di tutti i mesi se andiamo avanti così Ma comunque Boom ci dai delle buone, diciamo ci dai delle belle notizie nel senso che comunque staremo bene, torneremo a ballare in discoteca? Ma torneremo a ballare in discoteca quando saremo a livello che eh, innanzitutto se ne fregheranno sì, eh. E penso proprio che a quel livello ci siamo già arrivati Perché io in discoteca queste salte ci sono andato, non so voi Secondo livello è perché sono aperte e la gente va e Qui in Svezia sono sempre stati aperti, non hanno mai fatto nessun problema Adesso se vuoi andare in discoteca qua esci e vai per farti un esempio Cavolo. secondo livello invece quando arriviamo a uh, una situazione in cui questo coronavirus comunque è tale da non essere particolarmente pericoloso per la salute te lo prendi e guarisci come un'influenza e sei a posto in sci capito? grazie boom intanto guarda e ti ringraziamo ci tenevo a salutarti in diretta sappiamo che tu verrai qui in Trentino fra poco vero? Sì, vengo giù il 30 Ti ho già detto che sto applicando Per un RC per tornare a lavorare All'università di Trento E ti dico una cosa mm. Dato che ho messo che collaboro con Radio Web Show yeah. Anche eh, in una sezione sì, L'ultima frase praticamente Dell'application eh. <ride> In caso che ti telefona la Ursula von der Leyen, no, mi raccomando, parlate bene di me. Ma certo, ma non me posso eh. fare mai a parlare male di te. Sì, non ma ti pro... sei, ti eh, sei presentato te. come bumbum Maria perché se, altrimenti Angelo gli dice chi cazzo è questo? <ride> Beh, bumbum Maria, il dottor no. Alberto Maria Cattaneo, giusto? Ok. Alberto sì. avverto, Maria Cattaneo AMC. Ti Sei in qualcosa? una botte di ferro. Presente. A proposito di botti, quando vieni, mi porti due bozze <ride> di, di vino, per favore. Certo, padre, certo. Una ce la anche in diretta. Grande. Allora, guarda, faremo una diretta a casa speciale divinorum, ok? Eh? E, ci eh, dai, e, ci no? e ci beviamo una bella bottiglia. Di quale vino? Di quale vino? Primo di Roma 2018 ti porta, 2018, senti questa spot zio, siamo di Un anno. Sei, sei. Così sei nasce sei. primo, un nebbiolo in purezza di denominazione d'origine controllata delle colline ah, sì, novaresi in alto. Prodotto beviamo, con proviamo, Rigorosamente raccolta e selezionata a mano Primo è un vino affinato, in polni rovere francese. È un vino equilibrato che si sposa con i primi piatti della tradizione. Oh, forte i, i Classici eh. abbinamenti a base di carne rossa. Delizioso con aperitivi a base di salumi e formaggi stagionati Fino al classico abbinamento con le pere. Scopri di più sul sito cantinedivinorum.com o seguici sui social Facebook e Instagram. Per info e acquisti, contattaci su info Grande! Ragazzi, anche voi bevetemi una, una bottiglia Grazie, è di... dello sbarchettamento! Ah, figurati. <ride> ma, ma, ma, ma ragazzi, ma prendetevi voi anche voi una bottiglia di primo Divinorum, buonissimo! Vino buonissimo, tra l'altro è stato anche nostro partner. In questo spot avete sentito che basta collegarvi al sito, no? Divinorum.com e vi arriva a casa, no? Arriva a casa il vino, vero zio? Certo, certo, sì. Beh, in Spodiamo questo, in tutta Italia. In questa occasione a noi di Radio Web Show ce lo porta il produttore a noi. Eh cazzo cazzo! Sì, sì, il racconto, dottore Alberto! Ti, applauso, non me Eh, cazzo, caccio! Grazie, Boom! Ti salutiamo, ti che salutiamo. È un ragazzo lì, Ecro di Ferro, non lo conosco. Ah, lui è un nostro amico, è diciamo, è venuto a trovarci. Lui è. Daniele. Da Daniele. Daniele, lui è un. lui pensa. è un po' come te. Lui ha fatto pure lui una bella canzone, si intitola Onde Radio. L'abbiamo passato all'inizio Tu invece hai fatto pure una canzone Mi ricordo che tu hai portato qua una canzone che si intitolava Ridi E adesso sì, passeremo abbiamo una abbiamo tua canzone Ma erano fatte altre eh. Adesso, tra l'altro ero... Sono contento che mi hai chiamato perché dovrei andare a registrarne una nuova eh. Ma adesso invece tu abbiamo messo la tua canzone Ridi Adesso ne mettiamo un'altra che si intitola Cazzo Ridi Sì <ride> È vero? Vedi? Ho comprato l'equipment, yeah, grande zio, guarda, cantautore. Lui microfono, tutto. Eh. poi scheda radio, c'è tutto, scheda madre, scusa, tutto qua. Scheda grande, grande, grande. Ma mi ha chiesto cosa, cos'è che madre. mi ha chiesto prima all'inizio del, del cerotto? Mi chiedevi, eh. hai dato una testata al microfono? No, no, no. no, no che, è che oggi sono stato all'Eurobrico, sono andato all'Eurobrico, no? Mi senti, boom? Abbiamo perso sì. il boom, boom, mi senti? Si, sì, si, sì, ti No, è che sì, oggi, oggi sono stato all'Eurobrico, sono stato all'Eurobrico, ho compiato alcune cose per la radio e il tipo, sai l'omino che ti misura la febbre, che ti misura la febbre alla, alla porta, no? Si è confuso, ha preso una cambrettatrice, mi ha, sì. mi ha misurato la febbre con la cambrettatrice, <ride> allora mi è venuto un buco in testa. Vo Voleva attaccarlo stessa. al muro! E quindi è questo, tutto qua. Oh, ah. boom! Ti ringrazio intanto! Vabbè, allora se l'ha proprio attaccata la, propria staccata, la, tua, la tua influenza! <ride> Grazie Bumbo, ti salutiamo, noi ci ascoltiamo un pezzo che si intitola Cazzorini, Cazzorini! Ciao Bumbo -Bum Maria! Bum -Bum Maria. cazzorini vai vai. Bella, ciao ragazzi, grazie, ci vediamo presto! Certo, ti aspetto! Grazie ti stare bene! Yeah. Yeah. E allora amici sempre in diretta, Bumbo -Bum Maria adesso eh, si trova in Svezia, andrà a far colazione, beato lui cazzo! Ciao amici, intanto noi vi salutiamo, amici di Facebook, Moni Cuccia! Sì, Monica!